Nuovo video! Oggi questo video sarà un vlog. What? What? What's going on? Sarà un vlog, eh, scusate se sembra un fantasmino ma c'è tanto sole. Con la cerimonia di laurea. Ce laureiamo allo stesso tempo perché l'avevo già spiegato in un video che eh, l'avevo già spiegato in un video che qua fanno una cerimonia all'anno. e... Um, Abbiamo una cerimonia oggi che sarà fuori e fuori ci sono una cosa come 12 gradi e c'è un vento terribile. Quindi non so se riuscirò tanto a filmare o non so se riuscirete a sentirmi, però cercherò di fare del mio meglio. Gente, se siete all'università o se vi siete laureati, se sapete un po' come funzionano le lauree in Italia, sapete che. In Italia non c'è una cerimonia per tutti, tranne a Venezia, a Venezia fanno una, una cerimonia per tutti se non mi sbaglio, però ovviamente la discussione della tesi avviene prima. A Venezia alla terminale non c'è la discussione della tesi, mentre qua in Canada um, la discussione della tesi avviene molto molto molto prima della cerimonia di laurea quindi sono molti mesi prima in modo che tu debba finire entro tipo luglio di quell'anno se vuoi laurearti a settembre, una cosa del genere se non mi sbaglio uh, e ovviamente a luglio io ho già fatto un video su come funziona la tesi qua ve lo lascerò linkato perché è un discorso molto ampio che non, non serve che io lo dica in questo video perché non stiamo parlando di quello quindi praticamente adesso dobbiamo andare a prendere le toghe e i capelli poi dobbiamo aspettare un sacco All'una comincia la cerimonia eh, dove parleranno bla bla bla e poi alle tre ci sarà la consegna dei diplomi e io e lui siamo in due facoltà diverse quindi saremo separati e chiameranno uno ad uno quindi in quel momento non so se riuscirò a mare a meno che non faccio io You're interrupting my video First of all Which is making it better uh, No, I don't Interesting little throne. Harry Butter's too. Harry Butterstoof? I'd <laughs> have <laughs> space a year the middle. metterla sulla parte nera e poi quando ci diplomiamo la torniamo, la giriamo incredibile no fa schifo <ride> e quindi non abbiamo il cappello questo è tipo il nostro cappello è orribile perché i colori dell'università sono giallo e oro quindi sei, adesso stiamo aspettando per entrare a, al discorso bla bla bla. quindi sarà una giornata molto lunga però almeno fa un pochino più caldo rispetto a prima e non sto ancora morendo per colpa di me diplômé 2018 de la Faculté des Lettres et sciences humaines. En ma qualité de recteur, je vous investis officiellement des couleurs de l'Université de Sherbrooke. Ho ricevuto il mio diploma che è bellissimo, non so neanche se mi sentite perché c'è un sacco di vento. La cerimonia è stata lunghissima, lunghissima, lunghissima in vita che mi stanno uccidendo malissimo perché hanno chiamato veramente persona per persona, proprio fortuna. Eravamo sempre saputi sia fuori sia dentro, perché all'inizio eravamo fuori per la cerimonia normale e poi siamo stati dentro per uh, facoltà, cioè la tua facoltà aveva un tendone come Cominciavano dal dottorato e dalla magistrale, quindi io sono abbastanza abbastanza tra i primi, diciamo, e dopo sono stata un'ora ad annoiarmi da morire, però è stata una cerimonia molto bella, nel senso molto toccante, è stata molto diversa dall'Italia, sono, sono veramente due cose completamente diverse, mi è piaciuto un sacco e sono contenta eh, di aver fatto una cosa così diversa. Adesso dobbiamo restituire le toghe perché non ce lo teniamo e vado a cercare lui perché ci siamo persi <ride> ho tolto i tacchi, non ce la facevo più stavo morendo, i miei piedi hanno preso la forma del tacco praticamente sto morendo abbiamo restituito la toga e adesso stiamo andando a casa di, dei detentori di lui perché loro appunto abitano questa città e... e basta oddio, non vedo l'ora, non, non vedevo l'ora di togliermi i tacchi sono in macchina possiamo partire questa giornata è stata lunghissima, fate conto che siamo arrivati sulle dieci e mezza, undici all'università, abbiamo preso le nostre, scusate mi si è caduto un cappello all'anello, <ride> um, abbiamo preso le nostre toghe, abbiamo fatto un giro e io non indosserò mai più quei tacchi per più di due ore. Quindi eh, nonostante te, che È stata una bella cerimonia sono stata contenta Che eravamo sempre seduti Mi aspettavo di stare sempre in piedi non so perché um, Quindi ero, sono stata molto contenta Di essere sempre seduta e niente, adesso andiamo a casa a cenare, a festeggiare. Uh, noi ci vediamo nel prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto. Um, se avete domande inerenti, se volete un video più specifico, magari dove racconto veramente come funzionano, tipo le cose anche più noiose che io vedo che alla gente piace tanto, <ride> di come funziona la cerimonia, o cioè le tempistiche, le avevo un po' spiegato, un po' le tempistiche del... Del, della laurea, però magari posso fare un video uh, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!